Quando mi hanno portato scudo da provare ero abbastanza scettico, dal momento che ormai avevo provato parecchi sistemi diciamo, per ridurre eh, quello che poteva essere la contaminazione, schemi protettivi, di tutto. Ma devo dire che sono ormai due mesi che lo uso ed è veramente incredibile, neanche una gocciolina arriva da me e di conseguenza credo che neanche goccioline possano arrivare dal paziente, noi lavoriamo sempre protetti comunque naturalmente non abbiamo abbassato la guardia, ma devo dire che Scudo si è dimostrato clinicamente veramente molto utile. Per cui mi sento veramente di suggerire ai colleghi la prova perlomeno di, questo, di questa nuova attrezzatura che nella sua semplicità, a mio avviso, trova una grande efficienza. Per cui, cosa posso dire? Continuerò sicuramente ad usarlo.